Buonasera Lego Harry Potter quarto anno parte 2 Andiamo subito a seguire il fantasma Abbiamo iniziato il quarto anno nello scorso video Quindi se ve lo siete persi andatevelo tranquillamente a vedere Abbiamo imparato finalmente l'incantesimo che ci permette di distruggere gli oggetti di metallo E voglio subito provarlo qui Vi ricordate che appunto eccolo lì C Era quel lucchetto che ci impediva di completare questa zona Ora possiamo completarla Ah, tra l'altro possiamo distruggere poi le armature. E qui abbiamo sbloccato Madame Pins. Perfetto. Possiamo redistruggere le armature, però non ci danno più soldi. Ok. Diciamo che il loro ciclo vitale è quello di tornare ad essere delle armature di bronzo, ferro, oro... Quel... Quello che è ferro, oro probabilmente. E a questo punto possiamo distruggere anche questa torcia. Ecco fatto. E fare mingarti Leviosa. 9 su 9, finalmente. Quelle dannate torce che fin dal primo episodio ci portavamo dietro. E abbiamo sbloccato Doris Crockford. Oh, le. Ora mi sa che ci rimangono solamente quei. Eh, quegli oggetti con le scintille rosse. Indistruttibili. Che ancora non possiamo eh, sfruttare. Ma per il resto, abbiamo ora tutto l'arsenale per poter distruggere finalmente quei dannati rucchetti. Tipo anche qui ce n'era uno. Anche qui c'era un lucchetto proprio qui vicino. Eccolo, eccolo, eccolo. Questi qui. Appunto. Vai. Parti. Bravo. Però vedete, questo qui invece ha le, ha, le, ha le scintille rosse. Quindi per adesso non va. Ok, ha sbloccato un altro personaggio. Fatemi andare lì. No, fatemi usare la, la zucca questa qua giusta. Elicottero zucca Così andiamo a prenderci quest'altro personaggio Ecco qui Cedric prova del lago Quindi un personaggio tasso rosso abbiamo finalmente Finalmente un tasso rosso E mi sa che stiamo andando alla prima prova Del torneo tre maghi Eh sì, Mi sa proprio di sì. Vai Prima prova del torneo tre maghi Sperando che il gioco non crashi O non si bughi ed è una grande speranza. Ah, quindi Harry e Ernione fanno la prima prova del torneo. Contro il dragon. Allora, iniziamo a vedere cosa si può fare qua. Allora, eh. Non posso tirare sulla bandiera, scusami. Ah, non avevo, non avevo usato il Vingardi Leviosa, ok. Poi questo. Questo scheletro Non fa nulla E se mi mettessi qui dietro Non può colpirmi no? Come non detto Scusami Andiamo a spegnere questo Ah c'è un personaggio lì Cedric Pro del lago Del drago anzi scusami Non del lago Ok Bravo, hai distrutto anche questo pezzo Bravo, Drago Ora distruggi questi, per favore Così posso passare Drago Vabbè, però, svegliati Nada Ahà Erano sono dei pezzi nascosti qui, eh Distruggere questi pezzi Il drago di merda Sì vabbè ma si è incastrato il personaggio Ma scusami Niente non lo distrugge Devo distruggerlo io? No non credo no, Non penso di doverlo colpire Nemmeno quelli vanno bene Oh aspetta Forse ho, fatto, ho trovato qualcosa Vabbè, ermione, davvero utile quanto. Boh, non so, non so che cosa. Oh, ok, finalmente vai, Lingardium Leviosa. Cos'ha creato un cane? Eh? Ole, perfetto, possiamo passare. Questi giochi hanno sempre meno senso Ma va bene così Mi stanno sulle palle Questi sono questi, questi Geyser qui Che rompono davvero le palle Però d'altronde Che ci vuoi fare? Ok Eccolo che ritorna al drago E qui mi sa che c'è una pozione da fare, vero? Sì. Assolutamente sì. Una bella pozioncina. Dove dovrei metterlo questo, scusami? Qui è? Sì. Perfetto, solito scheletro. Che ci darà il pezzo che ci serve. Però non abbiamo ancora trovato il paiolo dove metterlo. Forse si crea con questi. Sì, sì, sì, si crea con questi. Vai, butta dentro l'osso. Poi... Il dente. Ecco qua. Ed infine... Lumos. Quest'altro. Ok, una pozione di forza. Vedo, dato che bisogna tirare una leva lì. Perfetto, andiamo qui. Forza Geyser. Grazie. Sparami in alto. Che più in alto non si può. Va, tira la lema Adesso niente, ah ok È successo effettivamente qualcosa Perfetto, allora Tiriamo su questa bandiera, prima cosa Poi, questo pezzo Lo andiamo a mettere, credo, qui Da qualche parte Qua, ok Possiamo passare Queste sono le ossa Della gente morta male Ok Devo passare in questo modo Passerò in questo modo oh. Vai Spegni questo per favore Grazie Vale Cosa hanno lanciato lì? Ok, altra roba inutile. Perfetto. Vai, crea. Qui abbiamo un pixie da eliminare. Ecco fatto Vai Ed ora E abbiamo anche qualcosa da far Scavare a Dermione Con grattastin grattastinchi Vai scava Perfetto Ok Vai tira su questa roba Mentre castiamo gli incantesimi siamo Invulnerabili Buono, buono a sapersi Allora io metterei questo qui Anzi Anzi anzi anzi Questo qui Poi Questo qui Ed infine questo Qui nel centro Piano piano ce la fa eh Con i suoi tempi E eh, le guerre Potter Ecco fatto Boss fight con il drago? Vabbè, suggerimento proprio velato, eh. Ti va con la scopa? Oppure ce lo fa solo vedere tramite un filmato? Il drago vola un po' in maniera strana. Ok, siamo sui tetti di Hogwarts ora. Con il drago che comunque continua a darci fastidio. Ok, si scappa si scappa si corre ok è un po' strana questa parte si continua a correre ah non si deve cadere nei buchi ok eh, dammi questo grazie Perfetto, via Guarda qua quanti gettoni blu Eh vabbè Mi ha leggermente disintegrato Di nuovo Uffa però è veloce il mio gettone blu Ma prendili però Harry Che cacchio Ma perché corre così piano, scusatemi Corre pianissimo Questo personaggio Ok, si è fermato? Grazie. Abbiamo salvato lo studente in difficoltà. Effettivamente sarebbe bruciato malissimo, molto probabilmente. Senza di noi. Eccolo che arriva, eccolo che riparte. È il dragone. Sì, vabbè, però che palle, ragazzi, cioè. Guarda, non fai nemmeno tempo a spawnare che sei morto. Ma che è? Ma vi sembra un modo di fare un gioco? E tecnicamente è un gioco per bambini Quindi dovrebbe essere anche relativamente facile Però mi sa che Sia impossibile eh, Prendere tutte le monete lì Senza giocare in coop. Ed è un difetto grave Del gioco Cioè il fatto che tu non possa completarlo Praticamente da solo Ma ti serva per forza la coop. op Questo è un difetto molto grave È un difetto grave che c'è anche nella fuga da Aragog Con la macchina quella ford anglia dei weasley e se non sai più dove andare se non sei in due in modo da poter coprire entrambi i lati della, della mappa non prendi tutto o probabilmente devi tipo metterti a seguire qualche guida di come fare al millimetro di come glitchare il gioco per poterlo fare peccato comunque sudetto in pericolo salvato Mattoncini d'oro, quindi abbiamo solamente il livello completato e lo studente in pericolo. Continuiamo la storia. Quindi prima prova del torneo tra maghi fatta. Il prossimo livello sarà la seconda prova. E <ride> eh beh, giustamente. Ok Vediamo un po' cosa si può fare Andiamo avanti Continuiamo da questa parte Andiamo giù di qui Vediamo qual è la prossima prova Magari ci fanno andare nel bagno Delle ragazze con Mirtilla Ci fanno fare un livellino lì eh. Perché in qualche modo Devono, devono Riempire un livello Da qualche parte perché le prove del torneo tre maghi sono solo due rimanenti. E a noi mancano tecnicamente tre livelli. Stanno facendo andare ancora da Agrid? Oppure direttamente al lago? Forse direttamente al lago nero, eh? Ah no, è vero, loro si incontravano sul ponte, ok? Più mm. <ride> che mangiano con la cuffietta da bagno. Ah Tutto questo per, solamente per il filmatino Potevano metterlo in coda Al filmato precedente Non sarebbe cambiato nulla eh. Qua è un po' un'allungatina di brodo Allora Andiamo da questa parte Dove stiamo andando di bello? Di qui? Fantasma dovevo andare? Di qua? Sì. E sì, allora si va ancora nel bagno, mi sa, delle, delle ragazze, eh. Perché si va da mirtilla. E qui, tra l'altro, si può passare ora, qui sopra. Possiamo passare adesso, eh. Quindi. Appunto, ah, tra l'altro, era dove dovevamo andare, effettivamente. Un po' cattivo con questo bombarda, però dai, guarda quanti soldi abbiamo fatto. Tra l'altro, che, che sfiga, cioè, due gettoni blu sono caduti giù, ma che è? Quelli tra l'altro poi scompaiono, quindi non avrei fatto tempo non a andare a prendere. Vabbè, entriamo. Non potevano cadere giù due gettoni grigi, no? Due gettoni blu. E dite che questa sarà una missione? Eh? Oppure un intermezzo tipo le lezioni che non contano come missioni? Cosa sto guardando? Va bene Non so se è Harry che si sia immaginato questa cosa Oppure se Mirtilla Grazie alle sue doti magiche abbia fatto questa cosa Allora, sì è un livello Vedete che c'è il, il mago autentico lì che si carica Ok, allora Quante bottiglie puoi tirare fuori? È finito? Grazie. Quello appunto non lo possiamo ancora toccare. Qui ci serve il Wingardium Leviosa. Ok, bisogna accendere tre fiaccole. E colpire quattro mobiletti da bagno. Qui non c'è nient'altro da fare. Ok. Questa cosa fa? Una paperella? No, un copri -water, ok. Un asse da bagno sul coprivater, Quello lo sto dicendo. Ok, qui c'è il.. Dai però su Ole. Il molliccio. E abbiamo sbloccato Cedric Digori, normale questa volta. E anche lui prima o poi deve essere normale, no? Ok, tac. Qui abbiamo gli altri mobiletti del bagno Perfetto Eccoci qui E poso le serpe verde Perfetto E mo' per ottenere quello Che devo fare? Lo butterà fuori prima o poi da solo Non credo però Andiamo di Wingardium Leviosa qui E siamo a 3 su 3 Colpiamo poi questi Ah questo bug di suono Che brutto Vai Wingardium Leviosa Vendiamolo al del quadro Ok Ha smesso di Esserci quel suono orribile Grazie. Poi questo dove lo mettiamo esattamente? Qui per bloccare il water? Non credo. Magari qui? Ah, ok, qui, perfetto. Dammi questo. Poi pensiamo anche ai water. Tac. E l'ultimo che abbiamo trovato, qui serve un personaggio forte per ottenere quella cosa. E purtroppo in questo momento non l'abbiamo. A meno che Mirtilla conti come personaggio forte, ma non credo. Mirtilla non conta niente. Ma servono due, due giocatori per forza? No, ok, bastava far così. Otteniamo quindi l'ultimo. Prima però volevo vedere se qui dietro c'erano ancora dei gettoni nascosti. No, zero. Ok. Dovremmo aver fatto tutto in questa stanza, quindi mettiamo il cosino lì. Si va sotto. E eh, non me lo aspettavo. Si va nel bagno segreto. Non me l'aspettavo. Non me lo aspettavo, allora. Ok, il classico filmatino Paperella. Siamo nel bagno Quello segreto Possiamo bombardare E, e ottenere Fleur, prova del lago Ok Poi Harry non sa leggere Quindi non possiamo fare quella roba non Possiamo solamente andare avanti Bello il salto di mirtilla Oh, oh oh guarda lì i segretini che saltano fuori. Anche qui dietro, eh, appunto. Mago autentico, godo. Vai. Andiamo quindi a pulire questo affresco. No, anzi, questo mosaico. Scusatemi, che affresco. Questo mosaico magico, tra l'altro. Sata. Oh Che fai? Guarda guarda oh Ma, ma, ma mi ha sguinzagliato gli scorpioni addosso Ma che fa? Ok L'espresso per Hogwarts Perché? Ok, uccidiamoli Niente, quello è rippato Devo colpire l'espresso? Però, waz Devo farmi colpire? Non, non ho capito Di nuovo gli scorpioni Bravo Ed ora Ah, guarda lì la nuvola Ok Sei contenta ora? Okay, grazie e questo lo mettiamo qui vai perché c'è dell'acqua gialla e dell'acqua rossa ma che schifo ok Top molestatrice Livello completato Due livelli molto corti abbiamo fatto eh, Non particolarmente ispirati Devo dire la verità Poteva fare molto di meglio Abbiamo sbloccato due personaggi Cedric e Fleur Entrambi della prova del lago Credo no, Cedric normale e Fleur della prova del lago Mago autentico l'abbiamo fatto 100% eccoci qui oltre i 2 milioni e 100 mattoncini d'oro credo solamente uno ah no anche mago autentico giustamente continuiamo la storia eccoci qui a questo punto ragazzi però dato che abbiamo fatto comunque due missioni